Allora, praticamente, questo qui sarà un video visto da Iris Ferrari, quindi se lo ritrovate con lei, quindi non rompete le palle, che si chiama Shuffle Test Tag, ovvero consiste nel... Ci sono quante domande? Ci sono 10 domande a cui dovrò rispondere, però non dovrò rispondere. Dovrò andare su Spotify, andare su Brani o comunque quello che è, e fare il coso casuale, riproduzione casuale. E in base alla domanda che, ad esempio, ho qui vi leggo, vi leggo la prima domanda, la canzone con cui morirai io farò la riproduzione casuale e la canzone che uscirà sarà la canzone che morirò. Che Quindi la prima domanda è la canzone con cui morirai. Tu da dove sei canzone? No. <laughs> è di <DM. laughs> La canzone si chiama So Far di Eminem Poi non so neanche come ci siano queste canzoni nella mia playlist Cioè nel, nei cosi dei brani però Ah perché il per è Giuseppe ha il mio account Spotify E ci salva tutte le canzoni rap, trap, hip-hop, tutte queste canzoni Perché a me non piace il rap, cioè non l'ascolto Quindi morirò con questa canzone Poi la seconda cosa è la canzone che descrive la tua vita amorosa Ecco questa è una bella bella domanda Se tu so Kill Maddie Polo che son suo doi lui gli dice piuttosto quando il suo dito si alza allora, e si alza e si alza e la canzone è di La e si chiama e si alza e si alza e si alza e si alza e si <ride> Ma che cazzo di canzoni già? La canzone si chiama The Way You Do ed è di Mr. Ray. Non so anche questa come ci sia finita. Però vabbè. La quarta domanda è: Aggiungi nelle mie mutande alla fine del titolo della canzone? Ok, quindi devo schippare. Skipa. Vabbè il coso è di la canzone di Henry Jackman La canzone si chiama Meet Me in Paradise Quindi devo aggiungere Meet Me in Paradise nelle mie mutambe Mazza La canzone che metteranno al tuo funerale Allora ho canzoni di merda o canzoni tristi? Beh, papà di strumenti che metteranno al mio funerale. Mazza! Aggiungi con una pala e un cacciavite al titolo della canzone. Come, come faccio da averci questa canzone? Quindi, con una pala e un cacciavite vorrei ma un posto. Poi, la canzone che descrive la tua settimana. Eminem, Eminem, Eminem Eminem, Eminem Eminem, Eminem Eminem, bello Questa è la tua canzone Slave bells ring I am asleep in the lake Michael Buble, Winter Wonderland La canzone che suonerà quando pensi a chi ami Brothers Keeper sempre di Andrew Jackman Quindi quando penserò a una persona che amo mi veramente due canzone Una canzone, canzone d'avventura La canzone che suonerà quando ti mancherà qualcuno Questa però è azzeccata oh. La dovete sentire tutti perché è di Hitbox Vi lascio le domande sotto in descrizione se mi va se no Probabilmente non andrà di lasciarvi in descrizione però E ho fatto prima, proprio prima prima Una storia su Instagram e su WhatsApp Dove chiedevo se volevate che mi avessi un canale gaming E ho ricevuto più di 350 messaggi con il sì e 129 con il no quindi la maggior parte hanno detto di sì quindi andate a aprire questo bel canale gaming. andate a vedere il video che ho fatto con Anna però raga allora mi state scassando tutte le palle sia su Instagram a me che sia su Instagram a lei io non siamo fidanzati io Anna e non dire che scassate le palle che dicete che siamo fidanzati ma non siamo fidanzati che no. dite non che dicete no che dicete no che dite no che dicete che dite che dicete perché che dite? Perché, perché, perché, perché sì tu dimmi il plural di pomodori. Pomodori? No, pomidoro. Iscrivetevi al mio canale gaming che lascerò in descrizione oppure in alto a destra. Tra voi in destra sarà questo. Seguitemi su Instagram. Perché pubblico un botto di storie. Appunto sì, un, un sondaggio, farò molti sondaggi se volete che mi aprissi un canale gaming come ho fatto.